della convenzione organizzata dal Movimento Europeo e abbiamo qui con noi Fausto Durante che è responsabile Europa del segretariato della CCL e con il quale abbiamo appunto iniziato un lavoro con il comitato promotore dell'iniziativa dei cittadini europei per New Deal for Europe e a Fausto chiediamo appunto Cosa prevede questo piano? Quali sono gli obiettivi e qual è l'impegno del sindacato in questa avventura che prevede appunto la raccolta di milioni di firme il sindacato italiano ha aderito con entusiasmo dall'inizio a questa iniziativa perché la raccolta di firme su un'idea di nuovo corso per l'Europa incontra esattamente gli obiettivi del movimento sindacale a livello europeo. Questa idea anche dal punto di vista politico, culturale, concettuale, ribalta lo schema neoliberista seguito sino a questo momento e io ricordo che lo schema neoliberista è a mio parere il principale nemico dell'Europa federale e unita che noi abbiamo in mente e punta a uno sviluppo sostenibile, alla ripresa di politica, di investimenti per l'occupazione, la crescita, il rilancio della domanda interna e della prospettiva diciamo, dell'economia europea attivando le migliori energie che noi abbiamo sul territorio e disponendo della proposta programmatica in grado di costituire una prospettiva per i giovani. L'Europa che abbiamo in mente noi è l'Europa del lavoro, l'Europa sociale, l'Europa dei diritti per affermarla per rendere evidente che occorre cambiare la politica di austerità, serve l'impegno di tutti e quindi noi vogliamo raccogliere un milione di firme in almeno sette Stati europei, ma senza precluderci la possibilità di raccoglierle in tutti e indurre. Dal punto di vista del quadro legislativo che l'iniziativa dei cittadini europei prevede, le istituzioni dell'Europa a produrre su questo, politica industriale, sviluppo sostenibile, occupazione giovanile di qualità e ben remunerata, le adeguate iniziative legislative in grado di dare gambe e sostegno alla proposta politica di legge. Il primo maggio sarà una prima occasione per raccogliere il film sia su carta ma anche sul sito New Deal for Europe. Insieme il primo maggio tutte le iniziative in cui la CGL, la CIS, la UIL e le organizzazioni sindacali in giro per l'Europa chiameranno i loro membri, i loro iscritti, i loro affiliati a manifestare per qualunque circostanza, noi abbiamo un anno di tempo, saranno tutte occasioni in cui i lavoratori europei potranno sostenere con la loro firma questa proposta, è un nostro specifico interesse proprio per rilanciare il sogno europeo nel quale continuiamo a credere, fare sì che questa iniziativa sia coronata da successo, che le firme siano raccolte e l'obiettivo sia raggiunto e superato il più possibile, proprio perché noi vogliamo dare a questa iniziativa popolare il carattere di una mobilitazione di massa, l'Europa anche attraverso la spinta che verrà dalla ICE New Deal for Europe se riusciamo a conseguire questo obiettivo potrà avere la speranza di cambiare direzione. Grazie, Faust.